Salve caro Travaglio, il tuo capitano. Sant'En Chan, che è una persona molto navigata, c'è anche una spiegazione alternativa alla costante, perenne e ciclica sfiga del Partito Democratico, il PD. La maledizione di Montezuma fa sì che ogni viaggiatore che intende sfidare le alture dei picchi montani dove regnò Montezuma si caghi addosso, ecco forse il PD c'è anche lui una maledizione storica, la maledizione di Berlinguer. Ogni volta che progressisti di sinistra provano a fare una coalizione per andare al governo, si smerdano. Magari è una risposta eh, più esoterica della, della spiegazione che ho dato prima. Magari no. Chissà che non sia così, che sia proprio una maledizione tipo Montezuma, la maledizione di Pertini. Beh, ciao, mi raccomando, eh, se ti serve un capitano, eh, ci sono io, Sant'Encian.